Oggi eh, pomeriggio eh, torniamo a eh, impegnarci su uh, un tema che è stato evocato più volte stamattina addirittura qualcuno ha detto che eh, non sarebbe eh, male eh, concentrarsi più che sui sistemi repressivi classici che ruotano attorno al diritto penale, su sistemi più moderni, più avanzati e cioè quelli della prevenzione si è detto con accenti diversi, mi pare... Eh, dottor Sabelli, lei che fa lì? Scusi, lei deve stare qua. Eh, poi... eh, ehm, quindi affronteremo oh, eh, il tema della prevenzione giudizionale che eh, in termini più eh, maccheronici, eh, o meglio, che più vanno nel dibattito pubblico, eh, riguardano le forme eh, di eh, aggressione dei patrimoni illeciti abbiamo oh, una serie di eh, relatori di primissima vaglia, la professoressa Anna Mia Mogherini dell'Università di Catania che eh, chi, sa, eh, chi conosce e frequenta questi temi sa che è una delle massime esperte in materia di confisca eh, in Italia, eh, il dottor Licata in Europa, in Europa. Eh, vabbè, anche eh, in tutto il continente e il dottor Fabio Licata, giudice del Tribunale di Palermo, che come sapete è eh, il Tribunale che storicamente ha mh, acquisito al patrimonio dello Stato più beni, eh, addirittura si parla del 57% dell'insieme dei eh, beni confiscati eh, in tutta Italia, quindi sicuramente un po' di esperienza eh, ce la potrà eh, raccontare. E poi il eh, dottor eh, eh, Sabelli, presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, eh, ma eh, eh, direi che oggi è eh, nelle vesti di sostituto procuratore della eh, Procura eh, di Roma, o comunque in, in entrambe eh, le vesti. E poi abbiamo Stefano Musolino, eh, che è sostituto procuratore al DDA di Reggio Calabria, altro presidio strategico che negli ultimi anni ha, ha fatto registrare una impennata molto seria nelle eh, capacità di aggredire i patrimoni eh, mafiosi. Io eh, inizierei subito col dottor Sabelli, eh, prima però eh, vi, vorrei, eh, vi sarete accorti che c'è una musichetta che abbiamo da stamattina fatto sentire, ecco non è una musichetta a caso. Eh, è una canzone molto bella a cui siamo legati molti di noi almeno molti della mia generazione figli di Annibale, degli Alma Negretta. Eh, l'idea che c'è in questa canzone eh, tu sei troppo anziano non è, non è la nostra generazione non ti farei coinvolgere in cose che non ti non, altre cose ma eh, questa molti di noi eh, no molti, alcuni di noi hanno voluto con, questa, eh, con que, questo bel testo eh, significare qualcosa di molto semplice, basilare. Io credo che eh, come meridionali, come siciliani, come calabresi, come napoletani, come <coughs> pugliesi, eh, a noi non ci può liberare nessuno purtroppo. Eh, possiamo liberarci da soli, dobbiamo liberarci da soli. Questo significa che ripensare l'antimafia significa anche un po' ridimensionare alcune forme dal mio punto di vista propagandistiche che disegnano un avvenire nel quale ci sarà qualcuno che libererà il Sud da questo cancro che ci portiamo da almeno 150 anni, ma non sarà così. Perché, e soprattutto se questo liberatore viene da Torino, so, da Milano, io lo, lo escluderei, nel senso che quella è una, una forma di antimafia che noi crediamo debba essere eh, superata. Anche perché quando si racconta, ed è una bella cosa, in giro per l'Italia, l'elenco delle vittime della mafia, noi dobbiamo sapere il 98% di queste vittime della mafia sono dei siciliani, sono dei calabresi, sono dei campani e questo avviene dal 1860 fino ad adesso. Questo per dire che l'antimafia nuova eh, che noi speriamo venga fuori eh, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, parta dall'idea che noi ci dobbiamo liberare con le nostre forze, non ci sarà un liberatore. Passo la parola al